Ciao ragazzi, benvenuti in questo video Allora, oggi eh... Allora, ho dovuto rifare praticamente, tutto l'audio da zero Perché eh, praticamente, eh, di nuovo, non lo so perché Ci sono stati dei problemi nel registrare l'audio eh, Allora, oggi eh, In questo video vi parlerò Di una partita importante Allora, non vi voglio spoilerare niente ma intanto vi faccio vedere che eh, accanto alle, alla serie di icone To Slide, to slide eh, Il countdown per il eh, Doomsday è stato posticipato Perché? Perché praticamente, eh, non lo so, penso per causa coronavirus eh, Penso che per causa coronavirus abbiano rinviato l'evento e infatti così è slittato, è slittato anche eh, l'arrivo della eh, season 3 Allora, eh, in questa partita ve lo dico, eh, succederà di tutto eh, Ci sarà anche una bella storia d'amore tra me e la minigun eh, Ma intanto iniziamo! Allora, intanto qua c'è cioè, il caricamento, purtroppo eh, si deve aspettare un pochino comunque uh, allora eh, intanto come potete vedere rispetto al video precedente eh, rispetto al video precedente eh, abbiamo cioè io ho cambiato schermata eh, anche perché sono salito di livello e eh, purtroppo questo video eh, avrà problemi di eh, perché cioè, lo sto registrando ve lo dico il giorno in cui dovrà uscire il video quindi eh, ci saranno comunque dei problemini, eh, in, cioè ci sono stati dei problemi, eh, ma eh, ieri eh, abbiamo fatto io e eh, questa squadra proprio, eh, abbiamo fatto una bella vittoria, eh, abbiamo fatto una bella vittoria in eh, Battle Royale. Un'altra eh, altre due vittorie nella, eh, nella rissa squadre, allora, andando qua. Eh, noi deciamo, di, decidiamo di andare a, a corso commercio, e eh, purtroppo eh, non, ho, non ho molte cose da dire anche perché questa partita all'inizio sembrerà una partita come le altre. Allora, intanto i già come potete vedere, si sì, vedono eh, dalla, da sopra gli spari. Infatti io ci voglio andare, voglio, voglio osservare e killare. Eccolo qua uno, qua c'è un mio amico e lo killo. Purtroppo questo qua mi lascia praticamente senza vita, infatti, praticamente muoio quasi. E intanto qua faccio una bella... Kill. E kill. Un altro. Però purtroppo qua il mio amico Davidino mi ruba la kill. Uh, allora intanto già qua sopra, eh, intanto Davidino, eh, prefuminoscia, eh, mi dà eh, la sua pozione scudo anche perché io già sono quello che ha meno life di tutti. Eh, Tanto qua purtroppo eh, non c'è loot, anche se qua vuol dire che c'è un medikit e quindi decido di farmelo. No, anzi non lo faccio, non lo so perché non l'ho voluto fare, eh, perché in quel momento ho pensato di farlo comunque. Eh, allora, allora, allora. Ok, allora, io <ride> purtroppo... Eh, Evito sempre le scartole di munizioni, anche se hanno un valore, devo dire, grandioso. Andando qui si trova un bel fucile tattico pesante. Mi trovo un bel fucile tattico pesante. Vedo se qua, ecco, la cassa leggendaria. E intanto qua io salgo le scale perché vorrei trovare un, almeno un pochino di loot. E per fortuna Non trovo niente <ride> Allora eh, Intanto qua io voglio rubare Il loot al mio amico Davidino Però poi me ne vado Perché vedo qualcuno che spara E allora inizia la caccia E questo qua, praticamente non mi becca quasi mai. E' tolto solo un po' di danno. Ma, per fortuna... Sono rimasto, diciamo, tutto, tutto intero. Allora, intanto ve lo assicuro che... Eh, ho trovato la licenza per il nuovo programma, quindi da... Eh, Uh, dal prossimo video eh, non dovrò più rifare eh, le um, cioè non dovrò più rifare au gli audio Tanto, decido finalmente di farmi il uh, medikit E qui trovo un altro bel vampa. Allora, intanto io inizio a sentire dei passi, ma non capisco in realtà da dove e eh, se vogliamo sinceramente vedere la, la safe eh, non è al nostro non è al nostro vantaggio Tanto qui eh, cambio il gruppo in eh, privato finalmente decido di prendermi la la scatola di munizioni e decidiamo tutti di andare dall'altra parte purtroppo qua non mi, non mi ha dato non lo so come ma volevo volevo evitare di perdere tutto quel tempo così però ne ho persi ancora di più perché non mi ha costruito e intanto noi sentiamo eh, spari decidiamo di eh, vedere dove sono. Anche se i miei amici, piuttosto di eh, andare dove devo andare io, vanno a prendersi il fucile di mio miascolo. E ecco qua vedo quello che spara, cioè, cioè sento quello che spara. E eh, Francesco Zeppo finalmente eh, lo killa. Allora, qua c'è quello che mi spara. Allora, arrivo io e gli faccio un po' di danno. Poi, vedo il suo amichetto. E purtroppo non gli faccio danno, anche perché ve lo dico. Questa è stata la mia prima partita per ora, eh, senza gesso. Che eh, negli scorsi video purtroppo ho giocato con il gesto nel braccio. Intanto, qui trovo una bella cassa e non trovo praticamente niente. Anche perché ho visto, vedete, qua gli faccio un triplo 28 bianco e la metto a terra e faccio un 25, anzi un 24. Eh, lo voglio sinceramente mi piacerebbe tanto ma tanto ma tanto killarlo anche perché sinceramente allora intanto qui trovo una bella mitraglietta eh, ma non la uso qua trovo una una cosa che mi ricorderà per sempre e eh, trovo la mia cara mitragliatrice. Salgo pure di livello. Quando vi faccio la pozione scudo... dobbiamo correre purtroppo dalla safe cioè perché come potete vedere era abbastanza vicina allora andando qui non è sensuale cioè fresh romalo eh, resta senza life, purtroppo. Eh, però usa la. Qui, vedo qualcuno. Eh, usa lo spara e prova a curarsi. Ma purtroppo, se non mi sbaglio, le bende non gli bastano. Allora, intanto, devo dire che potremmo essere, diciamo, in zona. E il safe purtroppo è contro di noi. Ma ci siamo quasi. Per fortuna ci siamo quasi. Decido di prendere la mia bella mitragliatrice. e entriamo nella safe cioè nella tempesta sorry e inizia a perdere giusto un pochino Guarda, qui non mi fa salire. Succede un piccolo. Non lo so che succede, ma. Mi si paga Fortnite. E non mi fa salire. Cioè, clicco X e mi salta. Cioè, proprio non mi sale. È davvero imbarazzante questa cosa. ma intanto iniziamo a ballare ecco qua si giampa allora Ecco ragazzi, qua entriamo seriamente nel vivo della gara. Tanto qua, eh, Fred romolo si diverte a rubarmi il medikit. qui come in tante situazioni abbiamo, io seriamente ho pensato di non farcela anche perché gli avversari hanno l'arco di nitroglicerina e, e sinceramente non ero molto fiducioso ma Francesco Zepp intanto per fortuna ehm, mi killa 1 ma purtroppo restano gli altri Ed ecco qua che entra in azione La signora mitraiatrice Purtroppo non lo so perché ma non lo prendo Intanto perdo un botto di vita e resto con 4 di life. Per fortuna intanto ne chilo uno per vedere se ha qualcosa. Mi prendo le sue belle armi. Sì, devo dire che ho fatto un piccolo errore perché la mitrietta fu gravido Non la dovevo lasciare ma. Per fortuna mi ricordo del flopper E prego che ce ne siano due Ma in realtà ce ne sono tre E quindi eh, Per fortuna ritorno con eh, Con tutta la vita Allora restiamo, eh, rimangono 11 player E Infatti ora qua Mi prendo le armi Che avevo Poco prima l'ho eh, lasciato brillante da sola E poi vedo il falò e dico Ma per, perché? Ma perché? Non l'ho visto Cioè, Anche se è, comunque è meglio quello che ho fatto E io vado purtroppo contro 6 E intanto però sono contento perché ho fatto 5 kill e devo dire che è un buon numero detto qua nessuno mi lascia spazio e poi quando si riempiono tutti la vita ok io resto qui mi faccio un po' di vita e inizio a ballare Intanto decido di farmi un altro po' di life. Inizio a vedere i movimenti alla safe. Quindi decido di andare in safe anche perché non ci, cioè proprio non ci sarei arrivato vivo. Per fortuna però trovo il motoscafo. Dico i ragazzi che li vengo a prendere ma Purtroppo non accettano La cosa Tanto io qua Faccio un altro po' di vita E vado a 100 E parto raga In una maniera anche perché qui sbaglio la strada e intanto vado dai ragazzi dico che li, che li vado a prendere ma sembra che se la siano cavata è anche abbastanza bene intanto trovano un medikit io li vado a pigliare e poi ci e poi ci, ritrovi, ci ritroviamo con eh, gli ultimi avversari eh, Che infatti mi colpiscono pure Allora come potete vedere io faccio un bel po' di danni E' uno L'avevo quasi preso eh, Però è vittoria reale ragazzi senza se, senza ma E qui si balla E intanto questa è una delle vittorie Più belle eh, Che io abbia mai fatto In vita mia Ciao